Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video Allora, vi dico subito che vedrete tipo una caterva di video dove sono vestito così, abbiate pietà Però questo doveva assolutamente uscire prima degli altri perché Perché come avrete visto sicuramente dal titolo è una collaborazione con il mondo di Crafty Mary Qualche giorno fa ho pubblicato per la 20 Reasons, ch 20 reasons Challenge Ideata da Nadia e da Paghi la foto di una pizza, perché ci era stato chiesto di pubblicare la foto del nostro cibo preferito, se non erro, doveva essere quello, Step 2. E eh, Mary mi ha contattato su, su Instagram prima e su Facebook poi dicendomi perché non facciamo un tag sulla pizza a meno che non esista. Ho controllato e mh, non esiste, perlomeno non in italiano, c'è qualcosa in inglese ma è una roba intraducibile e siamo qui a farvi questo collab tag di cui devo dire la verità il 70% delle domande le ha fatte Mary perché io fantasia un cantuccio è rimasto lì e, e niente non perdiamo altro tempo però andiamo con le domande che già mi hanno fatto quasi il tempo prima di fare questo video pizza da sport o in pizzeria? sarà che io vado poco in pizzeria per scettare gli altri però dico pizzeria perché si vedono altre persone. Eh, perché ci puoi aggiungere il dessert, il dolce e quanto schifo che farò. Che tipo di farina preferisci per la pizza? Mm. Qui, no, non lo so. Mi trovate inesperto. Diciamo basta sei magni. Detto proprio, vabbè. Lievito di birra o lievito madre? Idem con patatine come sopra. Non lo so. Non ne ho idea. Spero che le persone che taggheremo saranno più esperte di me che taggerò prendi sempre la solita pizza o cambi gusti? no, io odio profondamente la monotonia devo cambiare continuamente diverse cose se avete visto i miei video lo sapete fra questi entra anche il, il tipo di pizza preferisci la, la pizza della pizzeria o la fatta in casa? allora io ho fatto poco confronto con la pizza fatta in casa sono sincero non sono stato contatto con persone che amano troppo cucinare nella mia vita Però le poche pizze che ho mangiato in fatte in casa mi sono piaciute Pizza alta come da tradizione oppure no? Allora questa è una delle domande che ho fatto io e infatti rispondo subito che io la voglio alta e croccante Deve proprio fare scroncio in bocca come per come la tradizione, rigorosamente napoletana, appunto. Hai mai assaggiato la pizza con la Nutella? E se sì, ti è piaciuta? Sì, ho assaggiato la pizza con la Nutella. Però devo dire che non mi ha fatto ammattire, perché mh, effettivamente non avevo mai mangiato una così alta concentrazione di Nutella, tutta in un pasto, e... Dopo un po' il sapore della Nutella va un po' a farsi benedire Quante volte hai detto Nutella? Italiano? Ok Componi la tua pizza ideale Puoi spendere quanto vuoi Ma devi scegliere minimo un ingrediente Massimo sei Allora la mia pizza ideale Vabbè la solita base Pasta eccetera E quello non conta come ingrediente Diciamo poi ci metterei Pere perché ho assaggiato la caciofrutta che mi è piaciuta, noci, eh, gorgonzola, patatine tanto per fare schifo e, e facciamo anche prosciutto, vai facciamo proprio i, i maialini, non dico altro se no YouTube poi si offende. Acquisti pizze sul gelate e se sì, che marche e che gusti preferisci. Allora, non faccio in prima persona la spesa perché e ho vie ragioni, però le persone con cui vivo comprano qualche volta pizze sul gelate e io non ho idea della marca. Per cui anche sta domanda mi trovo impreparato, purtroppo ho meno fantasia di Mary, come potrete capire se dovessi aprire una pizzeria come sarebbe e come la chiameresti? allora sicuramente mm, chi mi conosce bene capirà il senso del titolo si chiamerebbe Bear Pizza magari ora la pronuncia non è venuta benissimo però Bear nel senso di orso pizza che rispecchia quelli che sono appunto i miei gusti mm. Sarebbe un locale colorato perché a me troppi muri bianchi tutti insieme non è che facciano uh, Impazzire uh, Sicuramente parte dei dipendenti sarebbero Disabili ma non solo per una questione di legge ma di principio Poi lo direbbe anche la legge ma questo è un altro discorso e... Anche la divisa sarebbe colorata e I cani Devono assolutamente entrare, perché vi assicuro che non dappertutto è così. E, e poi, boh, non, non mi vengono in mente ora come ora altre caratteristiche. Comunque, un posto colorato con almeno uno o due dipendenti disabili. Ah, e ovviamente uh, gli omofobi fuori dal locale. Ultima domanda, domanda numero 11 Tagga qualcuno? Io me li sono preparati Perché se no sto di mezz'ora a dire oddio Chi tagga? Io voglio, vorrei, vorrei Vedere questo tag fatto da Ambrastella, La mia amica Eleonora Barbieri Che in qualche video ho detto, in video ho detto Che la sua, il suo cibo preferito è la pizza E poi volevo provare A taggare Ambra E eh si sì, <ride> mamma consiglia ciao Linda spero tu voglia rifare questo tag niente io spero che il video vi sia piaciuto vi lascio nell'info box il canale e se riusciamo anche il video di Crafty Mary che saluto ringrazio per avermi chiesto questa collaborazione e io mi caso sempre quando mi chiedete le collaborazioni vi invito se non l'avete già fatto, se magari siete nuovi perché siete venuti tramite me a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i propri video Oh, mi sono fissato questi propri video Per non perdere i prossimi video Seguirmi su Instagram, Facebook, Twitter, su tutti i social Prendervi il mio bacione e ci vediamo al prossimo video ciao